Dio. Basta, basta. Ah, Oddio! Oddio! Dio ah, ah. Oh porca madonna! Oh la madonna ancora oh, una raga! no no no no no che no no no che cazzo si no no no Porca no non no no no freni? no no fatto no no non ci sta i freni Ti si no non ci sta. Ti si no un pochetto no no no no Aia! no no no niente! no niente. è ma partita no no no no niente! <ride> la la <ride> Non mi ci fa pensare, non mi ci fa pensare ah, ah, ah, Oh perché la pubblicità.